Man mano che avete fatto, fatto quest'indagine, ci sarà stato probabilmente un'escalation di emozioni, di considerazioni che voi stessi avete fatto, visto che siete cittadini di Roma e avete visto con i vostri occhi sempre più da vicino tutto questo. Che cosa avete provato e cosa pensate nel futuro di fare per, que per continuare questa inchiesta? Sì, diciamo proprio che le indagini ci sono stati sentimenti ambivalenti. Da una parte un po' la soddisfazione anche di vedere... Che i piccoli tassali del puzzle cominciavano a combaciare quindi la nostra indagine era qualcosa che aveva un fondamento d'altra parte come cittadini di Roma come cittadini in generale anche un po' la sofferenza nel vedere un territorio massacrato e veramente avvelenato da questi roghi tossici, da questo smaltimento di rifiuti quindi c'erano due sentimenti che consistevano all'interno per il futuro, vabbè, adesso non sto più a Roma però diciamo che questo è un, è un filone che, da cui si ripannano tantissimi altri tipi di inchieste che si potrebbero fare o altri, tantissimi spunti che potrebbero essere eseguiti sia sul campo ambientale che quello su, anche sociale perché si intersecano tra di loro diciamo per quanto riguarda gli sviluppi c'è un filone che che stiamo seguendo per quanto riguarda eh, proprio la barbuta e mh, perché adesso c'è progetto di Lerua Merlen che vorrebbe distruggere il campo Rom attuale della Barbuta e costruirne un altro a pochi metri di distanza, quindi con un relativo dispendio di, eh, di soldi e comunque appunto si continua a eh, mancare l'obiettivo che è quello del superamento dei campi Rom, perciò mh, adesso siamo su, su, questo, su questa novità diciamo.